benvenuti a Mocast numero 5, siamo in compagnia di Esa, ciao Esa. Ciao amici ciao di Eza. Mocast. Esa che è il presidente, il crespo, un sacco di nomi, un sacco di cose, produttore, dj, rapper, Hater, writer, pittore. Sono grande, eh? Sono grande anche di età, ecco, più che altro. Eh sì, un po' così, alla vecchia scuola, alla vecchia guardia, e quindi ho avuto il tempo di approfondire le mie problematiche e, e, e curarle con l'arte. Ecco. <ride> diciamo, un po' che chiesa, per chi non lo sapesse. Cosa... Sono io. Ah, ok, passiamo alla prossima La mia domanda beh, Alla fine la domanda comunque è stata risposta non è che ah, me. Me. Ci saranno risposte anche più lunghe ecco, eh, Però così, quella okay. era bellissima così. Ottimo <ride> Grazie No, se vogliamo dire due robe sono un rapper. Anche perché non è giusto pensare che tutti mi devono conoscere per forza. E quindi diciamo. peggio per diciamo, è, esatto, no, diciamo, è peggio per chi non lo sa. Ma è ancora in tempo per recuperare. Quindi per andare ad ascoltarsi i dischi degli OTR, di Gente Guasta, i progetti che ho fatto con Fish, quelli con Tormento, quelli con Digi Schiso. Adesso ne ho fatto uno nuovo con un collettivo jazz eh, italiano, ma che è stato un po' a Cuba, un po' a New York. Si chiamano Bardamu. Suona BK come primo DJ. Solo amore per primo Brown, eterna primavera sul sound. Make it funky, James Brown, House of Pain, Jump Around. E oltre che italiani, sono di Reggio Calabria come me. Eh, e quindi, sì. insomma, c'è anche... Sì, anche questa cosa bella. Ecco di. Avere una collaborazione con dei concittadini. Oh, Consigliamo l'ascolto di questa canzone per, per chi per esempio non conosce Esa e poi può andare a ritroso per un po' di anni perché diciamo le prime pubblicazioni le abbiamo fatte dal 91 con gli OTR, esatto quelle proprio che sottoscrivo a pieno, e poi le ho fatte anche in realtà alcune prima sottoscrivo comunque, anzi lo voglio tanto bene, non sapevo bene cosa dovevo fare, cosa volevo fare e facevo del rap in inglese, come si usava nel fine degli anni 80, ecco, 16-17 anni, come giovanotti, come... c'erano un po' di gruppi italiani, compreso i Power MC's, che era il primo gruppo di Ice One di Roma con Duke Montana e con Judy P, si chiamava, la loro cantante cantavano in inglese anche un po' i devastati impossi di torino poi tutti hanno pian piano switchato sull'italiano perché possiamo insomma, fare qualcosa in più con la lingua che parliamo e diciamo aggiriamo le complicatissime barriere linguistiche che ci sono in italia dove bacchettiamo un po' l'italiano amico non mastica l'inglese, insomma, si perde un sacco di cose della musica internazionale che però, insomma, anche lì può recuperare, puoi studiare, puoi scaricare i testi, tradurli, ecco c'è sempre una via di fuga, ragazzi pure con l'inglese un po' inventato anche la Celentano l'inglese inventato serve, no? Comunque, <ride> comunque fai amicizia con la fonetica, ecco quindi il gioco di Celentano di prise in l'innanzinanciuson, all right era importante perché eh, ti leva un po' il pudore di parlare una lingua eh, diversa dalla tua Che tutti hanno, ecco, quando si inizia eh. a fare pian piano Tolto il pudore vai, ecco, eh, anche se sbagli qualcosa Poi il nostro amico di Londra ce lo potrà confermare che anche a Londra c'è gente di tutti i posti Quindi a parte l'inglese canonico, così, ognuno ha remixato un po' il suo inglese posso confermare <ride> però ci si capisce più o meno no? si capisce alla fine cioè diventa quasi uno slang ti inventi parole e poi che poi vengono acquisite da, dalla lingua e poi dopo usi quelle continui a utilizzarle e tutti ti capiscono è incredibile um... <ride> eh, sì, un sì, sì, errore scusami. contestualizzato bene poi è importante esatto <ride> Questi capire comunque diventa comunque. Ok, è un codice. Eh, e poi volevamo chiederti chi sono gli OTR solista. Lasciamo a te la parola. O OTR fai conto che era il gruppo di amici con cui ho fatto più cose, ecco, e poi quelle più importanti: cioè un po' i passi da gigante dall'emergere fino ad arrivare anche ai contratti major, a palchi grossi, festival prestigiosi. Abbiamo aperto public, public. Enemy, ecco, assolutamente, no. abbiamo rischiato di fare opening per Tupac, perché poverino Tupac, poi in quel periodo lì fu arrestato e quindi era doveva essere in tour con i Public Enemy, quindi non avremmo aperto, capito? Okay. Tupac e Public Enemy, però eh, Tupac non fece il tour okay. europeo perché eh, purtroppo eh, aveva delle cose sue da sistemare, ecco. <ride> Bravo Fior! Bravo sì. Thank <laughs> you ragazzi adesso. in realtà noi staremo assieme per sempre volenti o nolenti ecco. è capitato un paio di anni fa perché noi stiamo facendo un disco da 5-6 anni e abbiamo fatto comunque uscire quasi tutte le cose prodotte cioè nel senso siccome sappiamo che poi Polare con la sua attività di designer e Vigor con la sua attività di insegnante di musica vicino a Varese hanno una scuola con Caso che salutiamo e con anche il suo service audio adesso siamo tutti quanti un po' nell'ottica nell di riconfigurarci esatto essendo tutti un po' fermi su una parte dei lavori eh. e, però diciamo ecco ci sono rivisti l'estate abbiamo fatto un altro singolo abbiamo fatto subito il video abbiamo fatto ancora abbiamo lavorato ancora un'altra canzone poi uno la vita diciamo ci porta in altri posti e non riusciamo poi magari a beccarci per mesi e quindi in realtà non è che noi ci lasciamo e ci riprendiamo sempre siamo gli OTR sempre siamo noi crescendo la vita ci ha messo in posti disparati anzi io Polare Vigor abbiamo già contattato anche DJ Schizo, DJ I Swan, DJ Next One per lavorare delle produzioni anche io vorrei mettere anche dei producer degli artisti giovani in mezzo però non evitare di fare robe che non si riescono a gestire bene perché siamo un po' sgangherati pur siamo cioè, bravi a fare il rap però diciamo organizzarci se un po' meno <ride> eh, a fare rap beat i scratch faccio tutto consiglio chi l'ha perso è appena, uscito, appena diciamo è uscito quest'anno c'è un singolo nuovo degli UTR del 2020 che si chiama Freddy Krueger e Kruger è scritto come crew. Come la, il gruppo oh, okay. di amici dell'hip hop, quindi Freddy Kruger, e se avete bisogno di un po', se siete in calo di OTR, andate lì e c'è l'upgrade per quest'anno. Oh, eh. eh, però appunto, esatto, poi chissà, magari riusciremo pian piano a incontrare... I primi OTR, OTR, uno dei vari significati di OTR è organizzazione e trasporto ragazzi, perché eravamo in 16, in crew, ogni volta che dicevamo, non lo so, andiamo a suonare, andiamo a quella jam andiamo a, a vedere un concerto, comunque ci volevano 20.000 telefonate, ah, c'ha la macchina, però c'ha tre posti, ah, senti quell'altro, ah, noi prendiamo il treno perché andiamo al pomeriggio, capito? Quindi la cosa più difficile di tutto era organizzarsi anche organizzare il trasporto inserire una crew di 16 persone quindi c'ho più amici fidanzate vicini di casa cioè alla fine guardate eh, già il pubblico bravo no? quando esatto. sei emergente succede molto questa roba qua cioè non essendoci degli obblighi lavorativi così si fa per piacere tutti portano gente e quindi le, da lì anche il termine posse, no? più, meno un po' da quello, poi spesso il gruppo magari sono due, sono un rapper, un DJ o tre rapper, uno fa i graffiti un altro balla, gli altri stanno lì, fanno cricca comunque se ha un salottino, idee, ci si confronta e poi finiscono tutte nella musica <ride> Grandi raga, mi spiace <ride> che non siamo assieme di persona. infatti, è un peccato. Insomma, pre spero presto che riusciremo a fare eh, un incontro tutti e tre assieme o a Londra <ride> ma o nella galleria di Topo Trip. Eh, <ride> che felice. bello, ma magari. Dai, dai, auguriamo. Questo Aspetta. è l'antipasto. Esatto. Qui <ride> sì, parlavamo di arte e di graffiti, ti hai iniziato con mentre suonavi facevi anche i graffiti? Sì. Facevamo cioè, i graffiti tutto in contemporanea, tutto assieme, ballavamo. Nel periodo che sono nati gli OTR, il breaking, la break dance era forte, è sempre stata forte, mai, mai messa da parte, però diciamo eravamo più appassionati su un'altra danza che si chiamava Hype Dance o Freestyle Dance, che è quella che facevano per esempio anche, eh, non so se avete presente questi rap, Kid and Play c'era Kid era perché hai una specie di blocchetto di capelli, capito, quadrati, 30 cm di, di, di cubo non so, era la pettinatura che andava in quel periodo, c'era anche Big Daddy Kane okay. i capelli, capito, rasati di lato anche io me li ero fatti ovviamente <ride> ok, <ride> <ride> vogliamo delle foto ma me li farei domani stesso perché poi è uno stile anche molto giamaicano sì, c'è una foto in un Tribe Magazine di noi tutti sbarbi. Io ci avrò avuto veramente 21 anni. Col pizzetto, niente baffi e, e il cubo. Ho capito sparato in alto. <ride> mi sembra che in gergo si chiamava Fly Top. Però ha iniziato già a tuggiare, pare, come dicevo prima, in inglese a 16 anni. Ecco. Secondo me. Più o meno ormai 5-6 generazioni di pop che ci sono stati in Italia, perché anche già da metà degli anni Ottanta c'era già di pop, ecco. Tutti iniziano tra le medie e le superiori, no? che si avvicina alla musica e poi sceglie il suo genere. All'epoca eravamo molto mosche bianche, adesso ci sono più rapper, diciamo, magari che rocchettari. E eh, quasi non va bene, ecco. Cioè, sono contento da una parte, però c'è qualcuno che ti piace la... di oggi. Eh, per me è un po' troppo, quasi, cioè troppa grazia a Sant'Antonio. <ride> C'erano <ride> pochi, no? quindi aveva rifoltito. Era una cosa bella, bello che ci sia una crur rap, però non è, non è che restiamo contro gli altri generi. La nostra identità era lì. Chi ha un altro gli piaceva più il rock, un altro il jazz, un altro l'elettronica, un altro l'età marrata. Perché anche quella è la cosa che identifica persone. E che alla fine io poi voglio bene a tutti i generi di musica. Ho amici di, tutti, di tutte le specie e provenienze quando vedo tutti i rapper. Devo un po' dico, mi stufano tutti i rapper. <ride> è vero che, che ci sia anche... è la stessa cosa che accade per me io sono grafico con un background di, da product designer e ora sono tutti grafici quindi product I <ride> sì. però ora sono tutti grafici, tutti fotografi guarda quindi... voglio raccontarti una cosa che sia bella sia terrifica e che eh, gli hanno detto che stavo facendo l'intervista ma non mi ha creduto cioè vado ad aprire la web FTS voi intanto potete, certo. potete fare una considerazione alle mie spalle mentre sono esatto. io arrivo bella la maglietta la felpa con scritto coltivo dove, dove gli altri hanno detto che non cresce di cazzo ecco, amici di Mocast. ora come potete vedere questo è uno studio di registrazione per chi non lo sapesse quelli sono dei pannelli studio dove, studio dove nasce tutta la musica di ESA tutta la musica e anche la bella felpa Adidas. Eh, salutiamo Adidas Adidas ah, se vuoi spostorizzarti Amici eh, Il mio amico Dario è chiuso fuori dal cancello devo andare prima fuori <ride> e Nel frattempo potete fare delle altre considerazioni Stanno commentando spalle, la felpa poi... all'Adidas eh, Bella quella ed è... eh. Eccomi Allora adesso arriva anche Dario perché sì, che bene. è il web FTS Ecco vi farvi vedere questa felpa Meno sì. meno male C'è oh, un dragone E' è, è dedicata a Karim Abdul-Jabbar è un giocatore di basket famosissimo, ha detto anche mi Mr. Dr. J vi presento Dario F ciao te CS, io non mi accontento, sono italiano, non me ne pento, tu stai attento e benvenuti giù a Milano città e, e vi segnalo che quest'estate quest abbiamo fatto uscire un, uh, un EP dove Dario Rappa, io faccio i bit, si chiama Epinefrina EP. Lo trovate a nome di Wego FTS su Spotify, sui vari portali. Okay. E c'è anche un videoclip. Ok, bella bella bella. C'è anche il video, è molto bello. L'ho girato io, per <ride> non posso che <ride> tirare acqua al mio mulino. <ride> Giustamente, ci sono tanti amici della Cricca. Se era brutto, non so se l'avresti detto. Se era brutto, vabbè. avrei negato, ne <ride> <ride> però diciamo brutti o belli. I nostri figli artistici sono tutti, come si può dire, ogni scaraffone è bella, mamma soia. Cioè, io cerco. No? fare musica vera in realtà viene dal fatto che nasce da un'esigenza ecco più che da un pensiero marketizzabile poi ovviamente realizzando un prodotto mi impegno ho imparato nel tempo a essere il più possibile professionale e a, a cercare di divulgarlo al meglio possibile ecco, e capitalizzarlo al meglio possibile credo nel valore di quello che faccio e quindi deve, deve assolutamente pagare le bollette quello che faccio è un'equazione che per me deve esserci e quello che oggi non paga le bollette perché delle volte puoi avere delle idee anche fuori dal tempo fuori dal momento però magari che a te equagliano ti danno gioia o comunque ti soddisfano allora in quel caso tu continua a portare avanti di fianco quello che intanto sta pagando le bollette ecco perché un domani quella pazzia lì potrebbe risultare invece un'innovazione ho vissuto più volte questa cosa qua sulla mia pelle pregi e i difetti della cosa e però è importante se tu ci credi vai, vai dritto ecco. ovviamente ti ha sempre un piano è un piano B nella vita e poi <ride> quello ancora. che stiamo facendo noi oggi abbiamo diverse professioni Stiamo facendo questo podcast per riunire un po l'arte in questo periodo in cui non possiamo incontrarci, perché quell'arte è per la maggior parte uno dei diciamo migliori scopi è proprio scambiare idee incontrarsi e non potendolo fare appunto questo side project di Mocast questa diciamo startup è proprio quello che stai dicendo tu ora avere un piano B diciamo è un piano B e poi comunque quello che avremmo fatto anche se praticamente facciamo quello che avremmo fatto se ci potevamo anche incontrare di persona magari andavamo a una mostra o a un concerto o sì. andavamo a bere una birra ma poi va a finire che parlavamo di musica o di cose che ci interessano sì. esatto, esatto. Beh, passione. Quindi penso che metà dell'arte sia anche quello che succede attorno all'arte. Sì, parlando eh, di arte, te facevi i graffiti e adesso sei passato alla galleria. Anche sì sì sì certo, no, ma penso che sia una cosa bella nel senso che, per esempio, segnalo a chi non l'ha visto, eh, lo trova anche su YouTube, lo stupendo documentario Banksy versus Robo. Non so se l'avete visto questo qui. Praticamente Banksy e questo writer della vecchia scuola hanno un Biff, no? E sì, iniziano sì. a cancellarsi i pezzi a vicenda. Ah, hai presente? Sì, sì ho già visto i muri, la lotta a la Qua è piena, sì. Eh, eh, sì, esatto, ci fu in un periodo, questo penso una quindicina di anni fa, questo Biff qua. E sotto il ponte, c'è uno sotto il ponte sull'acqua, quindi è difficile quella. Come muri, anche muri difficili dove tra virgolette cancellarsi il pezzo, l'altra arrivava e glielo faceva dopo. Diciamo, concettualmente, è un po' mostra quali sono le posizioni del, del writer e dell'artista, dello street artist, comunque del comunicatore che è un pochettino più esatto al di fuori del canone dei graffiti, è più su un canone di, di arte, e comunicazione diversa, però che si svolge in strada, di street artist, di strada, ecco in senso più ampio. E in più nel film c'è anche un personaggio di mezzo, c'è cioè un ragazzo che è stato writer per tanto tempo e poi avendo avuto un po' di guai con la sua attività di writer non compresa dalle autorità decide, di piuttosto di mollare la sua passione che è il disegno, decide di mettersi a far realizzare delle opere e anche dei murales, anche dei muri che però hanno anche delle parti di studio di lettera. A me è piaciuta molto questa figura questo personaggio in, in generale a me piace l'arte mi piace il cast, mi piace il caravaggio mi piace sin mi piace fase 2 eh, Flycat, non lo so cioè per me sono tutti fighi no capito o sgemeos di andare mi piacciono anche le scritte tantissime, mi piacciono troppo, mi piacciono delle cose che all'occhio del cittadino medio sono anche dei pasticci, ma in realtà sono per me è sempre arte, tutta roba comunica un gioia e creatività, ecco, quindi per me, è bene o male, crescendo, mentre da giovane ero più ortodosso, di cose, fare questo, perché... La grande non è che cambio gusto, il mio gusto resta sempre quello, cioè nei miei gusti so cosa mi piace, però se uno vuole fare un'altra cosa, tante volte mi stupisce anche, mi insegna qualcosa, quindi ben venga, benvenga. Eh. E... <ride> <ride> Siamo curiosi di sapere se hai qualche progetto a cui stai lavorando in particolare che vorresti descriverti. Eh, oh. infatti, sì, guarda, c'è. Cioè, bene o male, adesso nella schizofrenia del momento, stiamo lavorando a tante cose. Uscirà un album intero che ho prodotto per Gato Tomato, che è questo artista con cui già collaboro, un amico, con cui abbiamo fatto anche dei feature con Uego. Wego e Gato, ci trovi dentro eh, Galizia, che una canzone del mio ultimo EP che è già pubblicato, che si chiama Bancarella Bancarella IP. Andate ad ascoltare Bancarella. Okay. Dentro Bancarella IP c'è anche il mio rap sul beat, perché quest'anno ho fatto due contest: uno di beat in rete, okay. e uno di rap. In rete, proprio anche lì nel periodo del blockdown. Per eh, eh? È sempre il capita in okay. futuro, una delle mie altre identità. E fa il conto che appunto quindi dentro Bancarella IP c'è Honey Rag... Simone Sistarelli è un ragazzo che è a Londra quindi magari lo potrai contattare se ti va è molto bravo in gamba sia come beatmaker giovane scoperto quest'anno tramite il beat contest quindi benvengano in a queste iniziative è fortissimo che fa proprio beat basati sui loop perché poi fondamentalmente nel mio contest è molto classico come radici no? come ha vinto il contest e mi ha prodotto una canzone per il mio EP eh, che è quella canzone si chiama Bloba Fresh e, come vedete c'è cioè, una una cascata di creatività <ride> e poi c'è appunto c'è il pezzo Galizia che ho fatto con, Sa con Gatto Tomato e con eh, Uego e questa Galizia è esatto, Z Gatto Tomato che è il vincitore del Captain Futuro invece Rap Contest 2020 costava di più l'iscrizione ma il premio era molto santo ha vinto 10 bit quindi tra un po' uscirà l'album che Gatto Tomato ha prodotto sui miei beat durante quest'estate. Sentirete. Salutiamo anche Lunar, che è il pazzo che è riuscito a equalizzare eh, le due menti malate, quindi quella di Gatto Tomato, la mia. E quindi uscirà questo album, tutto repato dal gatto sui miei beat, sono contentissimo, è molto bello, io ovviamente ce già, io ce l'ho già. E, e vi, però a, bre, a breve lo avrete anche voi non vi due okay. avrete questo e uscirà un altro singolo mio nuovo con DJ Lato che è il producer degli Uomini di Mare, il primo producer di Fabri Fibra ah. che è un, un beatmaker visionario di Senigallia è molto bello, ho fatto già con lui ho fatto già un progetto che si chiama Poltergeist, che vi consiglio vivamente un album intero eh, nel quale spunta anche Tormento, mio fratello che voglio tanto bene e spunta anche eh, No Bridge, No Ponte che è un nostro amico che in questo momento è un po' incasinato e noi gli vogliamo tanto bene quindi mandiamo un saluto molto un braccio, forte al nostro amico No Bridge affinché esca dai suoi guai e venga a trovarci di nuovo per delle nuove collaborazioni soprattutto qua ecco poi alter uscirà questo pezzo nuovo con di gelato ve lo dico perché adesso non vi dici niente questa cosa ma poi quando uscirà vi direte ah era questo il pezzo, quello... che, che è molto <ride> esatto. psichedelico è, mo è molto psichedelico non vediamo allora ci, esatto. ci, ci vuole un po' di a viaggiare un po' visto che non si può farlo fisicamente Esatto, esatto, esatto, sarà la nostra agenzia viaggi questo autunno, questo autunno inverno. <ride> <ride> Beh, ce n'è di roba fuori. Ma ce ne... è la tua... Volete capire che cosa facciamo io e l'altro quando stiamo assieme? Sentite anche questa canzone di ESA che si chiama Marlon Brando, nella quale c'è anche un video, che è culto, questa è la nostra canzone culto in Trentino, nonché una delle favorite del Welcome to the Jungle, il programma sì, del danno sì, sì, sì. ceffo e Cannas. Eh, sì, andiamo a proposito, Esa dove viene il nome? Bravo, esa, esa viene dagli esami che non davo all'università per andare in studio, poi di nascosto oh. e, e registrare, poi ovviamente ho mollato l'università, però ho, ho avuto un contratto discografico, quindi diciamo nel, nel mio piccolo la voglia di non studiare è stata canalizzata. In qualcosa di produttivo, con un consiglio che, voglio, che do a tutti quelli che hanno poca voglia di studiare. Fate, fate <ride> qualcosa che vi piace, ecco, non, non obbligatevi a fare robe che non vi piacciono, in più non riuscite particolarmente bene, anche se riuscite, ma no. se riuscite, fate tutte e due, ecco, questo è il consiglio migliore che posso darvi. Quindi se riuscite, fate le cose sia che non vi piace fare, ma che ritenete comunque utili e costruttive e poi eh, di fianco fate quelle che non sono costruttive <ride> magari, però sono divertenti e, e in realtà poi ti, ti insegnano tante cose anche quelle. Cos'è che studiavi? E sono ragioniere, poi economia e commercio ho fatto due anni, con rendimento cioè, ho fatto pochi esami, e, però sempre ho sempre avuto inter interessi artistici, ho sempre dipinto, sempre repato, ho già fatto dischi. Ho fatto sia, eh, dischi dove anche in inglese, produzioni i, i, i pause si sa quello nel fine anni Ottanta. Ho fatto delle cose, poi quando ho trovato DTR in realtà ho trovato quello che volevo. Cioè, avevo già prima una crew, avevo già prima un DJ e un, un producer e due producer. Fortissimi, che saluto i Wild Style Crew, avevano 16 anni e registravamo tutti i rap su cassetta in inglese sempre. Poi suonavamo, guarda la, la roba del rap: anche la break dance. Prima del rap c'era stata la sala della break dance, e poi c'è stato anche un periodo che ho sono andato tanto in skateboard, quindi anche lo skate. E quindi okay. c'è cioè, tutti eh, mondi molto creativi. Ecco quello che eh, non avevo a scuola no, con la ragioneria, con economia e commercio. però, Tuttavia, diciamo, essendo mondi molto lontani da me. Ci sta anche che li ho studiati un po', così almeno ne ho, ne ho, un po' di, di vicinanza anche con le, le nozioni di economia. Servono nella vita, ecco. Tutti lo sanno, ecco. Chi non lo sa, non ci ha fatto caso, eh, comunque lo scopre. Poi, nel tempo, è importante. Dicevamo di, di skate, c'è cioè, quindi te andavi skate, faccio un sacco di cose. a allora, skate, contorme anche con tuo, mio fratello. Penso che andare in skate sia la cosa più figa da fare da teenager perché veramente comunque c'è tanta energia, quindi correre, saltare giù dai gradini, far cose. Per esempio dallo skate la cosa bella, c'erano cioè, quelli più grandi di me che andavano in skate erano tutti panchettoni, e io ero quello più rap della compagnia, della cricca, della brigata e quindi... Eh... Era quello che magari portava l'idea Soul piuttosto che i Panichianni, i Randieri, ah. i Beastie Boys nel, nel gruppo. Gli altri mi passavano le cassette di gruppi punk, come gli X o i Red Chili Peppers, che all'epoca non erano ancora conosciuti. E quindi c'erano dei punti di contatto, cioè, punk e rock sono amici, un sacco di dischi. Di Pensai ai Clash anche, no? Però in generale c'erano tanti punti di contatto il punk ci stava tutto. Abbiamo fatto sentire gli Angry Samoans che consigliamo sono fichi, I Suicidal Tendencies, ovviamente. E li ho conosciuti è fatto, è sì, è fatto e con sì. loro. Hai fotografato i suicidal? Sì, ha fatto la foto con loro. Certo, eh, beh, beh, quella è una cosa bella, in tanti gruppi perché a scuola sono sempre in giro, eh. Diciamo, quasi, quasi sbagliato chiamarle culture giovanili eh. Cultura... ormai sono eh, ormai... cioè... <ride> seguono più vecchi che è giovani ormai, ormai è un problema di, di disagio senile non di disagio <ride> giovanile <ride> non tutti sanno che c'è uno skater della vecchia scuola 4T, che è un fortissimo artista che ha esposto anche in gallerie prestigiose che si chiama Mark Gonzalez ed è accreditato, lui è nata, Scampas, come i fondatori dello street skate, cioè quelli che hanno portato le manovre che prima si facevano nelle piscine, nelle discese, e ne, nelle rampe in strada, cioè alla fine era il, lo skate in strada è l'ultimo delle, delle robe dello skate che sono successe, c'era il freestyle, c'era la rampa, c'era lo slalom, c'erano le pool però appunto a un certo punto due pazzi hanno detto vabbè queste cose le possiamo fare anche sulle panchine, sui marciapiedi, sui gradini, così tra questi due innovatori, uno di questi è Mark Gonzales, lo consiglio tantissimo perché spesso fa appunto performance, mostre, sempre dipinto lui, oltre che che ha fatto video di skate molto creativi e non è l'unico, eh, è il Giro Skate, un, un artista fichissimo, street artist fichissimo e, e nel Giro Skate è anche Neckface, appunto è fico, lui disegnava le copertine di Thrasher del magazine diciamo più, più storico che c'è di, di skate e Neckface è fico, per cui andate a vedere Neckface, mi piaceva tanto, molto, lui fa molto roba dell'horror Invece Marco Gonzalez, tutt'altro un personaggio molto sorridente e positivo, però è esatto, che skate, adesso anche avrà 55 anni e passa, è sempre sullo skate, si costruisce lui degli skate, anche ogni tanto li, li, li decora, li, li ritaglia, gli dà le forme che gli piacciono, trovo bellissime ecco Marco Gonzalez, e continua a collaborare con Adidas, non so, ha firmato un suo skate per Puff Daddy un po' ha chiesto gli un autografo perché tecnicamente Marco Gonzalez è, è l'inventore dello, dello street skate cioè, quindi stiamo a questi livelli qua è uno forte ve lo consiglio tanto come poi magari voi mi potrete consigliare anzi mi avete mandato una lista di artisti che avete intervistato già per Mocast li salutiamo poi vi andrò a vedere la cosa volentieri. bella anche questa che si crea uno scambio Parlavamo anche della tua arte dove, dove si possono vedere le tue opere? O... Allora, ho esatto, un po' polio, se andate su Instagram con l'hashtag El Crespo qualcosa vi viene fuori. Adesso aprirò una pagina Instagram apposta perché veramente sono tre anni che sto dipingendo abbastanza assiduamente. Ho sempre fatto i graffiti così, quindi sempre disegnato fumetti, grafiche dei dischi, però diciamo proprio pittura che faccio tele, prima disegni su carta ho fatto la mia prima personale quest'anno a Milano, all'albergo all'Hotel President in Piazza Duca d'Aosta, in centro a Milano, che è un hotel che ha anche una mini galleria, carinissima, centro, molto chic, tramite street art in store, un gallerista che fa eventi di street art. Ho fatto anche una mostra per Pongo, una mostra per, per Tawa, che collaborano anche un po' degli Urban Giant, Fosk, sono fatte delle cose anche su eh, vari, vari artisti c'è Viper Hayes che è fortissimo anche. un po' di gente brava ecco, eh, questo collettivo che, che gestisce appunto, Street Art in Store e poi si sì, sto preparando comunque anche delle mostre con altri galleristi, l'anno prossimo ci sarà una mia mostra a Roma magari faremo qualcosa anche con Top the volentieri. Gallery sì che okay, eh, dobbiamo tu, farlo l'anno prossimo fino a si potrà sì ci pensiamo adesso tante cose che non possiamo realizzare adesso stiamo comunque pensando una che sta partendo è con malas jeans non so se qualcuno li ricorda però negli anni 90 è cioè che facciamo i jeans, baggy jeans no? allora vi, vi preannuncio che ci sarà una collaborazione con Malas che sta preparando delle capsule dove riproporrà i baggy jeans che comunque non, non sono diciamo non che sono tornati di moda ma piacciono diciamo. piacciono alla gente della Beh, nicchia ecco. eh. Eh, magari in America sì. li di più sì. no per una giro skate c'è anche sì. chi sì. tiene i baggy jeans trova meglio quei baggy che con quelli stretti capito per cui sì. cioè, diciamo oh, c'è chi gli piace, ecco, non ti dico che sovvertiranno il mercato, però diciamo, sono, sono un po' il simbolo degli anni 90, ovviamente, beh, ovviamente oversize, ecco. okay. e loro quindi stanno riproponendo una piccola capsula. Io sono contento perché si tratta <ride> di, di operazioni che comunque mi permettono anche di, di continuare a collaborare con amici di vecchia data. È sempre bello. eh Volevo chiederti una cosa: visto che sei in studio lì con tutta la tua roba e sei lì, hai voglia di farti un mini Di un mini Sì, sono d'accordo, ma non so. Io metto un beat aspetta. aspetta Ho fatto i beat nuovi ieri notte. sentire. C'è uno che da un po'. Adesso, si Yo! Mocast! Si gioca, anche se la voglia è poca, ci si infuoca dopo infochiamo un joy di compagnia bella per la gente mezza via che oggi è poca purtroppo perché bisogna stare un po' più a casa per l'emergenza sanitaria ma tira su le mani in aria se sei seduto sul divano non mi fermo, disumano, il mio stile crea l'inferno, ma poi ti porta su in paradiso. TR gente guastadita ispiso, voglio il tifo, la curva esulta, mi risulta, il suono della vecchia guardia ti riguarda, quindi riguardatelo, riascoltatelo, rinfrescatelo, fonti press, sopra il mic, pura mescla, buena. Quando arrivo nell'arena, rinasce la scena, yo, il presidente con il punkin flow, e non si ferma più, big up a tutta quanta la mocca, screw, e mamme ungualito, gatto tomato, what's up, you're not in the house, say yeah! Bella Esa, bella sono le biti di un freestyle exclusive per boys and girls, baby. Vit nuovo, questo è proprio exclusive. Nato proprio ieri. Eh. Devo dire che la, la fortuna è che, esatto, che facciamo robe sempre con lo stampo vecchia guardia. Ovviamente eh, ci segue meno gente, ma quella che ci segue è infuocatissima. Quindi, diciamo, sempre, sempre gioiosi di fare lo stile. Della vecchia, la batteria elettronica, così è quel cosino hai visto. Questa è la mia batteria elettronica più potente. Adesso c'è una versione anche campionatore, e tra un po' la prenderò. Questa è la versione di batteria elettronica. Eh, questo si chiama un pocket operator. Eh, la cosa bella è che tante macchine erano grosse, ingombranti. Nel tempo questa tecnologia si è sempre più rimpicciolita. Se ci sono gadget di questo tipo qua, che consiglio? Ci sono tastiere, sint, campionatori, micro. Anche oh. il mio cappello. Campionatore che uso l'SP404 ho il giradischio, c'è una piccola valigetta come il giradischio adesso che da qui per campionare dai, dai veniri. Quindi insomma, visto che anche gli spazi sono un po' ridotti, perché beh, sono costose le case a grandi, cioè, tutti, delle case abbastanza ristrette, degli spazi piccoli dove creare. Fortunatamente la tecnologia ci è venuta un po' incontro. Eh. Basta un computer portale, basta un iPad anche, per fare musica, se uno ha tanta creatività e poco spazio. Eh. Però, diciamo, se nel tempo investi in un po' di outboard ti crea anche un tuo modo più strano di fare musica, sempre bello eh, vi ringrazio tantissimo per lo spazio e l'attenzione faccio girare anche io faccio girare. fate certo. girare il moccas eh, facciamolo girare, girare certo. Certo. <ride> quindi questo era l'episodio numero 5 eh, non un podcast qualunque eh, ringraziamo Esa seguiteci, seguitelo, seguite tutto e mi raccomando, in fronte a una cup of coffee, Bene. grazie, grazie mille, non forget to, to check the links, non dimenticatevi di guardare i link e, e Bene, buona ciao. giornata, bella. ciao! ciao. ciao, ciao. Grazie. ciao.